Credo che la gente non cheia a caso. Raga, yeah, dupad, fiocina, non posso creparci, raga, lo giuro. What? È una donna. Nope. Nope. Dai, ma siete seri? Dai, no! Ti supplico, in un panino no! Ti prego, in un panino no! C'è incredibile, oh! Incredibile! Sempre così succede! Questa è la prima partita, non ho immaginare le successive, guarda! Dai! No, oh, oh. Godo! Merda! No. Nope. pingheranno tutto tutto non tengo mezzo muro fra mezzo no no no no no no no no dio. no il mio gatto che mi no ragazzi. Non posso crederci. Col cazzo che è no Questo è venuto solamente a pigliare gli no Guardalo, guardalo. <ride> Quello che sta facendo la, la pescata dell'estate. Guarda, sta il villaggio guarda, turistico. Ma con il coniglio per muoversi così farà schifo. Secondo me lo dovresti bussare e prendere su. Buono dai, White. Godo Bono Cazzo, devo arrivare solamente in end, ragazzi Lo giuro Dai, non mi ha ripristinato Ma che palle Cazzo, devo arrivare solamente in end, ragazzi Lo giuro Oh, Dai, però questa è una maledizione, però, eh Sì Non so se sia affriva ora la Infatti Merda Minchia, lo spassa addirittura Sì, notte. Capito, dai Godo Due o tre caricatori mi servono Rombato Guarda quello No, questo non c'è un'idea No, no, no, questo ho laserato questo fa slalom Cosa cazzo sta facendo? Bravi, bravi Così voi Va bravi cazzo Vai, vai, vai Oh, senti, senti che melodia Senti, fin quanto che non la senti Proprio nel tuo box Sta melodia È tutta a posto, ragazzi Nope Non posso crederci adesso sono vissuto, non posso. Torno subito, ragazzi. Otto di vita! Mi prendi in giro. Otto di vita. Otto di vita, otto di vita. Guarda, se morivo così, guarda. Ma no, eh, guarda sì, i sì. ricordi Mi sto vedendo. <ride> Ragazzo... Che è il Sto... <ride> ragazzi sto streamando nel canale di buff, poco da dire. Oh <ride> Ci sono io che guardo io, che guardo io, che guardo io, che guardo me, che guarda io, che guardo me. Che stream la Buff. buffo. <ride> Porco Dio! <ride> Beh, super saiyan troppo Quanto veloce forte. ragazzi Quanto forte vedi prendono tutto loop nope. prendono tutto Mi ha male! Coglione! Puscia su sto cazzo! <ride> Vedi se riesco a tenere i muri che cazzo faccio? Cioè va di alto... ...fai schifo... Cioè vai schifo... Oh! Oh! Sì, ...di due sto facendo il Dreamhack in secondo te Calma, calma, calma, calma, calma... ...vedi po' venne qualche refresh... ...ceva cioè, prendi le kitzhi... ...o dai... ...ok però no no no... ...non fida, non fida... Oh quanti pad, non ci sto un cazzo No <ride> oh, ti giuro basta Peccato che alcuni quelli Nike che hanno fatto in mille hanno non non capivi più niente Ma infatti non capivo un cazzo Si devo Fiu fium fiu fiu Non avevo mazzo Dovevi È crashato Vai. È il momento. Godo. È il momento. Hai anche mi sa dove... È oh, no. Che fai? Vai via. Cazzo di merda. Vai via, mazza di merda. <ride> No, hai detto che anche Yara, allora... Che io ho fatto... Io ho iniziato all'edit's course, e ho fatto... Oh, che cazzo cazzo è, oh, cazzo. <ride> <ride> oh, cazzo cazzo è, oh. <ride> Niente, questo è tornato all'arrembaggio. <ride> Sta tornando, non trollo. Ma questo è veramente ha rotto i coglioni. Eh, to, pigliate delle lag. Mamma mia! Il mattone. Ora ti torna tutto il mattone Noo! Morto di cariva! buono! Dai, mi scappa la cacca proprio ora! Gli ultimi due game Di cash cap yeah. <ride> Ma no perché ho paura ragazzi mi sto proprio cagando addosso Ho cioè. fatto cascare ah! no! È un grande It was at this that he knew he up. Buono Però aspetta Se me questo mi sta tirando tante di quelle bestemmie raga Te lo giuro mi avrà maledetto, porco dio! Dai, ma tutti infrattati! Oh, godo! RTX, shadow di sto cazzo! Se fa 10v... 10 kill, veramente fa 10 vtr. Cioè, <ride> 600 vtr. 10 vtr, che <ride> qua? <ride> e cala. E cala. Tutto, tutto sta fatica per 10 vtr. Ecco cala. Queste bestemmie. Oh Sacca Era lui? Sì oh. Merda Bravo Via via dei coglioni Ah ma manco un minuto che si chiude il torneo Allora uno sti cazzi ah. <ride> Allora posso fare un tutto o niente Siccome non si può più startare la partita oh, O dentro, oh, dentro fuori fra questo entra nel bush, te lo dico. 100-100. Questo è uno di quelli che spara in bush, te lo dico io. la c'è lo spas. No, non, non passa nel cespugno, non passa nel cespugno. Vai via. Vai via. C'è lo spas, Fiociano, questo c'aveva tutto, Fra. Mi ha fottuto auto. E ora come ruotiamo, blu? <ride> <ride> <ride> Ma lasciò la corsa di Formula 1 vicino <ride> al cespuglio. <ride> Stanno gareggiando! Sto abbastare dietro le rocce lo sa, sa tutto Io non vado a controllare <ride> <ride> Questo è po' come certo, sicuro qui. Io sto bene qui Io sto bene come un po' come i filmori Io non vado... C'è solo la zipline Guarda, se poco vuole farsi notare chi esca lui Infatti. Io oh. non vado. TANA, LIBERA TUTTI <ride> Un altro con la macchina, ma che cazzo è? Vum, vum, vum, vum. Intanto Ho killato anche zaccarosio, Rosio. è per questo Ha chilato cioè. zacca che sai? Ha chilato zacca un... Che poi poverino ho fatto double ding più body Che stava, stava cercando disperatamente di andare in auto Era palese proprio E poi quella l'auto gli hai, tra l'altro fottuto Che poi io ho fottuto la macchina Sono arrivato qua e mi hanno fottuto di nuovo la macchina Che me è tutto un circolo Ho Fottuto la macchina quello se la stava riprendendo E ti è entrato dentro la macchina Cazzo è vero me l'avevo scordato Me la sono ripresa la Me la sono ripresa Sono tornato qua e me l'hanno fottuta Secondo me è sempre lo stesso Dove andavo a vedere il replay? Ok ma qua bisogna partire Salve qualcuno che mi vede uscire dopo tre quarti d'ora, <ride> <ride> Ti immagini ora che magari stavo scordando la zona e Mi vede uscire un cespugli Oh ma che cazzo cazzo è? Oh, cazzo oh. è un <ride> Ma che cazzo è cazzo cazzo? Cazzo cazzo è cazzo. 200 metri. Si va in safe. Senza pad. Senza nulla. Senza un cazzo. 80 colpi R. Con la macchina rossa. Si bussa. Si bussa. Monza. Proprio lui. Totte Bloodwind. Mi fanno trapanare via. Guarda, guarda. Cioè, è incredibile. Vedo una macchina. Si triggerano tutti. Iniziano a sparare. Anche se esci dall'auto. Iniziano a sparare. E la fanno esplodere. Cioè sono belli, ti giuro. Io non apro un cazzo, voglio evitare di farmi spiare. <ride> sì, sì, perché si apre già la prima finestra. Guarda quello! Guarda quelli! <ride> sto ne, ero 60 colpi, non posso fare un cazzo. Ma ammazzatevi voi, tranquilli. Uh, fate conto che vi sto aiutando, sto partecipando anch'io. Voi scannatevi, non ho colpi. Però mi sarebbe piaciuto <ride> partecipare. Guarda quell'altro! No, no, che cazzo fa questo? E se safe ci si arriva anche oggi. No. Ma perché deve essere lo stronzo che viene spreiato? Perché deve essere lo stronzo che viene spreiato? Buono Buonissimo. Per i tuoi standard, per i tuoi standard. E' buono per i tuoi standard. Ma come v2. Hai fatto? Hai come Hai no? Hai